L'inclusione passa anche per lo sport. Questa è la base del progetto sociale che ha al suo centro il gioco del cricket presentato dall'associazione Ospiti in Arrivo di Udine che è il vincitore della terza edizione di partecipazione il programma di Intersos e UNHCR che finanzia e supporta le associazioni di rifugiati che vivono in Italia e le organizzazioni che svolgono sui territori attività che vedono protagoniste le persone rifugiate o richiedente asilo. Il progetto proposto da eh, ospiti in arrivo eh, utilizza lo strumento dello sport di squadra come il cricket per favorire la coesione sociale. Per questo motivo InterSassone e HCR hanno deciso di finanziare questo progetto tra le 92 proposte arrivate al bando. Testimonia alle animatori, un gruppo di ragazzi richiedenti asile, rifugiati provenienti in gran parte dall'Asia Centrale, il progetto di ospiti in arrivo ideato in collaborazione con Wisp Udine a presentare l'attività della squadra di cricket composta da richiedenti asilo che si trova a Udine dal 2017 a giocare nel parco dell'azienda sanitaria di Santo Sant'Osvaldo. Dobbiamo fare vedere gli altri che possiamo cambiare, non è difficile cambiare tutto quello che è allora un giorno arriverà e tutti saranno felici. Ho avuto sempre questo sogno di diventare un giocatore ma il destino voleva qualcos'altro, ma uh, finalmente mi trovo in questa situazione uh, posso, cioè, in, in cui posso insegnare uh, a qualcun altro.